Venditalia 2022 inizia da qui. Ci troviamo allo stand di Evoca Group, il più grande fabbricante di distributori automatici al mondo, che oggi è molto ben rappresentato da Luca Alemanni. Luca, buongiorno, bentornato e finalmente dopo quattro anni possiamo dire tutto ciò che vogliamo comunicare agli amici del vending su vendingtv.it. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, è un piacere ovviamente essere di nuovo a Venditalia dopo quattro anni, incontrare nuovamente tante persone, tanti clienti, tanti amici in una veste eh, di eh, veramente voglia di ripartenza. Il vending in questi anni ha sofferto, ha sofferto moltissimo a causa della pandemia, dell'emergenza sanitaria, ci sono state delle lacune, ci sono state anche purtroppo delle grandi perdite, ma oggi appare davvero rinato. Rinato per via dell'innovazione che ognuno tra i produttori o tra i componenti del vending sta inserendo nella produzione e io ritengo... Stia voltando una pagina. Sì, sono stati anni sicuramente difficili. Io credo che eh, siamo in un momento dove dobbiamo dimostrare che ci siamo riusciti a mettere alle spalle questo periodo. Comunque, Evoca non si è fermata in questi anni, ha continuato a investire come sempre e ci, ci presentiamo a questa fiera con veramente tante novità. Allora, da dove cominciamo? Perché noi ci siamo sì incontrati per fare una piccola pillola a OS pochi mesi fa ma oggi possiamo finalmente in modo ufficiale parlare delle novità a cui avete lavorato in modo anche abbastanza sodo direi negli ultimi due o tre anni. Sì, ci presentiamo a Venditalia con, volendo mostrare ai nostri clienti come viene interpretato il vending da Evoca. Per noi il vending deve essere sostenibile, innovativo e digitale. Le novità che presentiamo quindi a questa fiera davvero sono in linea con questi tre pilastri che seguiamo nella ricerca e sviluppo e dunque iniziamo dalla macchina che stiamo guardando ora particolarmente innovativa addirittura un, un vestito di colore oro e viola che ricorda i cartoni animati giapponesi se vogliamo abbiamo voluto fare una provocazione abbiamo voluto chiederci è possibile dare una nuova, veste nuova al vending è possibile spostare quel paradigma che eh, a volte relega il vending nel sottoscala Dandogli una connotazione diversa, facendo capire che da un distributore automatico, che non viene più visto come un distributore automatico, si può fare della qualità, si possono dare dei prodotti di qualità. Quindi anche l'aspetto ovviamente di design è molto importante, senza dimenticare che per i nostri clienti, quindi per l'operatore, l'operatività e la facilità di gestione sono una cosa essenziale e fondamentale. Ma non termina qui, voi vi siete concentrati moltissimo sui pagamenti elettronici. Assolutamente, per noi la parte, tutta la parte digital è fondamentale, abbiamo sviluppato una serie di app e di, di sistemi che consentono sia per l'utente di finale di interagire in maniera eh, più facile e più interessante e sia per il gestore riuscire a avere informazioni ad avere tutta una serie di servizi che sono connessi a questi servizi cito solo ma veramente è uno dei tanti una novità che presentiamo in questa fiera un comando vocale per cui eh, ad esempio anche una persona non vidente si parla tanto di inclusività questo è un aspetto sicuramente molto importante può selezionare richiedere quindi una, una bevanda e pagare semplicemente utilizzando la voce Infine, ma non ultima, questo distributore che eroga addirittura latte fresco. Sì, è stata sicuramente la eh, novità più discussa in fiera perché siamo per la prima volta fieri di presentare per una macchina vending la possibilità di erogare latte liquido UHT, quindi la, il nostro sistema si chiama Pure Latte, con un'operatività che assolutamente si sposa con quella del vending. Il latte eh, liquido mh, viene gestito da anni in, in macchine più dedicate al all'ambiente alla, all orica, ma avere questa possibilità, queste bevande di qualità, tra l'altro, in modo mh, da sia caldo che freddo, schiumato non schiumato, veramente un carnet di, molto ampio di selezioni in una macchina vending, con la, riuscendo a garantire la qualità, e la sicurezza alimentare era la sfida che ci siamo posti e credo oggi abbiamo dimostrato eh, di avere vinto. Naturalmente ci sono tante altre piccole novità che abbiamo trascurato se vogliamo perché altrimenti dovremmo fare un'intervista da 45 minuti, è la verità perché avete davvero lavorato tantissimo e su più modelli per cui ci fermiamo qui, ma prossimamente riusciremo a dare notizia attraverso un servizio apposito su Vendingnews.it e naturalmente VendingTV.it, proprio per cercare di dare forza alla comunicazione in questo settore. Luca, grazie, grazie, ti lascio a tutti coloro che ti stanno aspettando, ti ho rubato via per un attimo proprio perché era indispensabile inaugurare la serie delle interviste di Venditalia 2022 con Evoca Group che ricordiamo è il principale costruttore al mondo di distributori automatici. Luca grazie per il prezioso contributo. Grazie Fabio, buongiorno a tutti e siamo, vi aspettiamo a vedere le nostre novità.